Ciao a tutti, io sono Elena e la diretta di oggi è per restituirvi un po' quello che ci avete raccontato e le nostre considerazioni eh, rispetto al tema che abbiamo lanciato qualche settimana fa, una settimana e mezza fa, cioè i sintomi di malessere. Adesso vediamo un po' se... aggiunge uno ...di nuovo. Vediamo se... E in arrivo, ciao. ecco, la Elisa di Aria. Ciao! Ciao! Allora, ciao Elisa, ho giusto giusto introdotto l'argomento sì. di oggi. Sì, siamo qui per, perché la settimana scorsa abbiamo lanciato il nuovo tema che si conclude questa settimana, che era appunto cercare di capire insieme a voi come siete state a livello di sintomi di malessere, sensazioni di disagio, in questo lungo periodo, che non è stato solo la quarantena, ma che è ancora adesso, no? in questa fase 2. Vi abbiamo un po' chiesto che tipo di sintomi, che tipo di malessere avete provato e eh, da quello che emerge dai vostri racconti, mh, come dire, fa un po' da padrona l'ansia. Ci avete raccontato anche rispetto alle problematiche relative al sonno, qualcuno ci ha parlato di incubi. E, e difficoltà in generale, come dire, sensazione di malessere a riprendere una vita, diciamo, semi normale. Quello che eh, ci è sembrato molto interessante è che attraverso i sondaggi è venuto fuori che la maggioranza di quelli che hanno partecipato ha detto che già in precedenza aveva avuto queste sensazioni di malessere anche in altri momenti. No? Mm. Sì, era e proprio cioè... un po' una cosa su cui c'eravamo sprogate esatto. nell'altra diretta, cioè questo modo di stare male è nuovo per me oppure lo conosco già? Sì, infatti questo era diciamo, per noi un motivo, insomma, era importante oggi darvi questa restituzione perché abbiamo puntato molto sul cercare di aiutarvi, più che potevamo, a riflettere su cosa è il sintomo di malessere che voi avete provato in questo momento, che evidentemente dai vostri racconti ci dite già aver provato, dice di voi, no? sì, in questo momento assolutamente particolare e difficile ma poi va proprio un po' inserito nella vostra storia affinché vi possa essere utile e in questo insomma mi fa piacere che Elena ci dica qualcosa ecco sì, noi abbiamo provato durante la settimana a lanciare qualche suggestione e una cosa che ci sta molto a cuore e su cui ci interroghiamo sempre è provare un po' a portare l'attenzione sull'ultimo momento di benessere prima dell'episodio critico, no? perché in quel momento succede qualcosa, eh, a volte succede qualcosa che ci attiva e che è palese, mh, ma con l'ansia molto spesso, dico con l'ansia perché è un po' più frequente che, che succede sì. con l'ansia. Um, capita di non riuscire a capire cosa non sta succedendo niente eppure, eppure dentro di me magari ho fatto un certo pensiero ho visto una cosa che mi ha fatto fare un collegamento e quindi ecco interrogarsi su cos'è nello specifico che eh, mi mette in difficoltà e, um, a me viene da a volte definirli proprio dei modi di modi in cui mi sento no? che significato do a quella a quel momento di crisi è stato un momento di crisi in cui mi sono sentito solo fragile abbandonato inadeguato cioè ci sto mettendo anche un significato certo l'altra cosa che è molto facile a dirsi ma più difficile a farsi e poi cercare di stare no? dentro il momento di malessere, nel senso che distrarsi, eh, evitare la situazione, a volte va bene, insomma, va bene, siamo esseri umani, possiamo permetterci di cercare di distrarci. Però forse è proprio importante cercare, quando ce la sentiamo, di stare. E quindi provare un po' a esplorare quella sensazione vedere cosa succede alla mia ansia se ci sto dentro per un po provare a stare anche nel nostro corpo eh, sia per emozioni più pesanti come la tristezza sia per emozioni ah, quelli per attivazione ansiosa che sentiamo magari la notte o nei momenti di ah, tachicardia di cuore in gola provare a vedere cosa succede se mi concentro sul mio respiro, sul mio corpo, sul contatto del mio corpo col pavimento, cioè provare proprio a vedere cosa succede se non scappo, perché questa è un po' l'occasione che abbiamo per affrontare quell'emozione e non permetterle di farla da padrona, di rintanarci in, in pensieri o in attività più sicure, no? E... Sì, quello che abbiamo proprio cercato di fare attraverso questo tema sui sintomi di disagio, di malessere, eh, è stato proprio un po' quello di innanzitutto sdoganare l'argomento, quindi vi confermiamo, non siete soli eh, nell'aver provato dei. Del, del malessere e poi proprio quello che dice Elena cioè a questo punto già che ci siamo dentro quando proviamo, proviamo del malessere che possa essere in anzi ognuno poi appunto eh, ha la sua storia provare a sentire no? che cosa succede nel corpo provare a sentire che cosa è successo che ha fatto cortocircuito e eh, provare a dargli un po' un senso perché il messaggio che abbiamo voluto anche lanciare un po' è di sdoganare un po' l'argomento è che ognuno di noi ha il suo tallone d'Achille e non per questo ci perseguiterà per sempre e allo stesso tempo però come dire non dobbiamo sentirci degli esseri umani falliti se ogni tanto ciclicamente si presentano dei punti deboli questo mm -hmm. per noi era molto importante mm. e andiamo mm. a farlo anche ad alta voce mm. no? con qualcuno sì. di cui ci sì. fidiamo perché davvero sembra sembra che sia la stessa cosa, ma non è. Dare non voce è. ai nostri vissuti, soprattutto quelli faticosi, permette a noi di dare una forma e, e di farli evolvere, quindi sì, è importante portarle a qualcuno che può essere sia qualcuno vicino a voi anche se è difficile fidarsi perché il tema della fiducia rispetto all'aprirsi è venuto fuori anche in questo tema grande dei sintomi oppure con dei professionisti insomma l'importante è cercare di non vergognarsi di non chiudersi fa parte della storia della vostra vita ed è un pezzettino insieme a tante altre cose noi insomma siamo contenti che voi abbiate partecipato, continuate a seguirci. Ovviamente se avete ancora qualcosa da dire potete scriverci qua o alla nostra mail www.tickthequarantine.com ehm, e in questo momento c'è il nuovo tema della settimana che riguarda proprio il progetto futuro, la progettualità futuro i vostri pensieri sul futuro. Speriamo che voi partecipiate. E poi questa pagina, come dire, Elena forse insomma prenderà altre forme, non è detto, non è detto che si chiuda esattamente con questo difficile periodo, magari ci saranno altre novità. Va bene, grazie Elena. Grazie a te Elisa. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao.